Faccio un piccolo esempio: quando fino a pochi anni fa, ancora nella norma tecnica, veniva riportato che le cappe bioazzarde dovevano essere eh, decontaminate con formaldeide, quindi insomma, da questo contesto la formaldeide è, eh, è risultata cancerogena dopo, successivamente, ma nelle norme tecniche veniva indicata come assolutamente prodotto da utilizzare per decontaminare. E questo è reale. Poi lo vedremo nella parte chimica, perché scenderemo un po' più nel dettaglio della per formaldeide. Però, Immaginate. Che Io all'epoca sono un po' sovversivo eh, da questo punto di vista, vengo un po' odiato anche da, da molti competitor perché non faccio quello che si dice, dal, cioè non seguo la norma al 100% se credo, reputo o ho fatto test che mi dicono il contrario o mi, di, o mi danno indicazioni differenti o ho indicazioni differenti perché è una norma tecnica, quindi io ne parlo col cliente e qui io già all'epoca, non ho mai utilizzato la formal data, ho sempre cercato sistemi e metodi alternativi. In, in un contesto, per esempio, noi utilizziamo anche varie, varie tipologie di prodotti a seconda o un combinato di prodotti, dissipazioni, strumenti, però in generale, per esempio, vaporizziamo disinfettanti omonium all'interno delle cappe, perché abbiamo fatto parecchi test in combinato tra due cappe e Bayhazard dove ho messo vicino lo strumento eh, per il perossido di idrogeno e dall'altra parte la vaporizzazione di disinfettante, e fatto tamponi pre e post trattamento e i risultati sono stati gli stessi, identici. Quindi, ma questo tantissimi anni fa l'ho fatto 12-13 anni fa, 14 anni fa. Quindi, da questo punto di vista, mi sono sentito di portare avanti un prodotto e sistema che fosse più sicuro per i miei ragazzi e che potesse essere più versatile. Da, nell'utilizzo, perché il problema che abbiamo col perossido di idrogeno è semplicemente che quando io lo vado a mettere sotto, eh, sotto K c'è tutto un ciclo di parecchie ore eh, che per farlo, le cose se uno segue le cose che deve fare, e quindi da questo punto di vista porta via tantissimo tempo. E a parte il tempo, il problema grande è che tutte quelle che sono le superfici eh, che io vado a toccare quando, prima di fare la lavorazione sono soggette a un rischio biologico e quindi come faccio a intervenire? Abbiamo preso dei vaporizzatori e del disinfettante uh, buonissimo, poi di queste cose possiamo parlare con Sara se gli interessa e noi usiamo l'umonium 38 perché è un potentissimo virucida, battericida, fungicida e quindi i miei eh, in termini di sicurezza abbiamo fatto, eh, messo all'interno delle procedure questa vaporizzazione e disinfezione pre trattamento, pre verifiche, pre qualsiasi cosa, cioè noi puliamo e disinfettiamo totalmente quelle che sono le cappe.